Buongiorno, sono Simone Aliprandi, un avvocato, mi occupo di consulenza e formazione nel campo del diritto alla proprietà intellettuale, del diritto della privacy e in generale del diritto delle nuove tecnologie. Mi è stato chiesto di fornire via video qualche indicazione operativa, qualche suggerimento in materia di didattica a distanza, di didattica online ed eccomi qua. Eh, siamo al secondo suggerimento che mi sento di fornire. Eh, io ho una slide nei miei corsi che diventa un po' la mappa orientativa di tutto il corso, di tutte le mie, le mie docenze in materia di diritto d'autore, come abbiamo detto, il diritto d'autore scatta automaticamente. No? E quindi cosa succede? Succede un po' questo. Questo vi mostro anche qua la slide, succede questo: che, visto che appunto il diritto d'autore scatta automaticamente. Eh, la regola è che tutto sia sotto copyright, vedete? copyright come regola di base. Eh, dopodiché, come ho già accennato, in realtà il mondo non è così rigido, il mondo del diritto eh, in materia di diritto d'autore appunto non si è posto in modo così, così binario, cioè acceso -spento, o spento, o tutto tutelato oppure tutto fuori dal copyright perché siamo caduti nel pubblico dominio, allora prevede una serie di eccezioni di libero utilizzo. Quindi cosa succede? Quando nella didattica a distanza, eh, servono dei contenuti che, che non abbiamo creato noi quindi vogliamo andare a utilizzare qualcosa di preesistente creato da qualcun altro eh, dobbiamo innanzitutto ricordarci la regola che se qualcosa è stato creato da qualcun altro è probabilmente sotto copia di questo qualcun altro quindi primo, primo step se voglio usare qualcosa che di certo è ancora tutelato devo chiedere il permesso a titolare dei diritti non c'è dubbio okay? questa è la regola generale può succedere però che cosa? può succedere che siano passati i termini che la legge prevede per passare nel pubblico dominio. Ad esempio nel caso dei diritti d'autore sulle opere quelle classiche, quindi opere creative letterarie, opere musicali, opere cinematografiche e via dicendo, sono 70 anni dalla morte dell'autore. Cioè, cosa significa? Vuol dire che io devo aspettare che l'autore eh, trascorra tutta la sua vita, dalla data di morte si contano 70 anni solari interi per arrivare alla famosa caduta in pubblico dominio. Per non so, esempio, Gabriele D'Annunzio è morto nel 1938, quindi dal 1 gennaio del 2009 erano passati 70 anni, quindi da quel momento i docenti, gli autori, anche le case editrici, le case cinematografiche che volessero utilizzare un'opera di D'Annunzio per fare... Una riutilizzazione anche a scopo commerciale, non dovevano più chiedere il permesso a nessuno perché, appunto, da quel momento è caduto in pubblico dominio. Quindi, innanzitutto, il primo step è fare quello: vedere, verificare se l'opera che io voglio riutilizzare per, la mia, per il mio contenuto didattico, per la mia opera di didattica a distanza è ancora tutelato. Quindi, con le opere letterarie, è abbastanza semplice, vado a verificare la data di morte dell'autore. E, e, e vedo conto i famosi 70 anni, con le opere e anche con le opere pittoriche ad esempio, insomma gli autori di, di quadri, di sculture che hanno, sono morti, oggi siamo nel 2020 quindi fino al 1949 sostanzialmente siamo nel pubblico dominio eh, è un po' più complesso quando abbiamo a che fare con opere scritte da tanti soggetti no? pensiamo a un'opera cinematografica ad esempio coinvolge un gruppo di autori che sono almeno, almeno tre ma a volte sono di più che sono il regista, lo sceneggiatore, l'autore del soggetto e a volte anche l'autore delle musiche originali allora lì, lì diventa più complesso perché devo andare a verificare che tutti questi soggetti siano morti a più di 70 anni e a volte non è semplice perché non è, non è che di tutti gli autori di sceneggiature ci sia la voce su Wikipedia che ci dice quando sono morti, quindi capisco che sia una questione un po', un po' complessa. Però diciamo che nel mondo della didattica, se parliamo delle opere letterarie, e pittoriche, della scultura, di quel, di quel diciamo, che coprono buona parte dell'attività didattica, è abbastanza semplice riuscire a risalire alla caduta o meno in pubblico dominio. Però, al di là del pubblico dominio, come mostravo nella slide, possiamo far leva su una serie di eccezioni di libero utilizzo, ovviamente in un video come questo è difficile eh, mostrarle tutte, sono molte, però ecco, eh, per fortuna la legge ci ha già pensato, nel senso che questa situazione, acceso spento, bianco nero, era troppo rigida e quindi per creare delle sfumature, dei margini entro cui muoversi, la legge ha previsto già una serie di eccezioni, che sono, vedete, stabilite nella legge italiana dagli articoli 65 seguenti. Quindi vi invito ad andare a prendere la legge, la, la legge 633 del 1941, eh, che si trova online liberamente, e, eh, e andare a leggere gli articoli appunto da 65 seguenti, scoprirete che ce ne sono alcuni, ad esempio, relativi alla, al primo, alle rassegne stampa, ad esempio ce n'è uno relativo alle fotocopie, il famoso limite del 15%, ce n'è uno relativo a quello che interessa di più a voi, che è quello che riguarda l'articolo 70 e 70,1 bis, magari dopo lo commenteremo più nel dettaglio ce n'è uno del, relativo agli utilizzi che alcuni ehm, soggetti deboli, soggetti portatori di handicap devono fare per poter acquisire e per poter utilizzare opere dell'ingegno quindi casi in cui sostanzialmente la legge e l'ordinamento giuridico prevede che il diritto d'autore si faccia da parte e vada in secondo piano rispetto delle esigenze più importanti da tutelare Ok, quindi non ve le posso dire tutte adesso, andate a leggerle c'è un'ultima gamba dello schema che ho tralasciato, che è il libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti. Vedete che c'è un simbolino che sta per CC, che sta per Creative Commons, sono le licenze con cui alcuni autori decidono di rilasciare liberamente le, le loro opere. Quindi questa è un'altra soluzione, ovvero eh, online troviamo un bel po' ormai... Un, una serie abbastanza fitta di contenuti creativi, anche di qualità, rilasciati da dagli autori volutamente in un regime libero, ok? Quindi eh, con queste licenze gli autori ci hanno autorizzato a farne alcuni usi liberi, non proprio tutti liberi, se ci fate caso la licenza specifica quali usi liberi, però spesso sono sufficienti per fare quello che ci serve, soprattutto nell'ambito della didattica a distanza, ok? Quindi... Se vi servono contenuti che sono ancora tutelati dal diritto d'autore, quindi non sono ancora caduti in pubblico dominio ma devono essere presi e riutilizzati per, per un nostro intervento, per una nostra presentazione a slide, per un nostro video, possiamo attingere anche da tutto questo patrimonio di opere rilasciate con una licenza open eh, cercando attraverso i filtri ad esempio di Google, Google Immagini, dopo vi, faccio, vi posso dare delle indicazioni maggiori, ci sono dei miei video che spiegano bene. Cercando attraverso i filtri di, di, di Google è possibile anche filtrare sulla base della licenza i, i risultati. Okay? E lì andiamo a trovare dei contenuti che già l'autore stesso ci ha autorizzato a utilizzarli. Non devo più chiedere il permesso. Okay? Quindi mi raccomando tenete presente questo schema perché è davvero orientativo diciamo, di quello che dovete fare. Vi dà davvero una mappa orientativa. Grazie.